in questo video oggi un video un po' particolare dove vi mostro una delle ultime creazioni che ho realizzato non l'ho realizzata insieme a voi perché è stato abbastanza lungo da fare e poi sarebbe stato davvero complicato mostrarvelo ma se volete vedere eh, qualcosa di simile, insomma non quello ormai perché l'ho già fatto, un altro identico o comunque molto simile in un video, fatemelo sapere. Comunque oggi andremo a vederlo tutto, io vi spiegherò al meglio, insomma, come com l'ho realizzato, quindi secondo me riuscirete a capirlo ugualmente, insomma, se avete un po' di pratica. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e lasciate un mi piace al video. Dunque, nel video di oggi volevo mostrarvi come ho realizzato il calendario del 2019 con delle fotografie e ehm, utilizzando, insomma, la tecnica dello scrapbook, diciamo, anche se in realtà eh, non sono molto molto brava mh, questa tecnica, insomma, ci provo, ho iniziato, mi piace, però eh, non sono... Esattamente una delle più brave, insomma, online si vedono delle, dei, dei capolavori e io non sono in grado di fare questo, però comunque vi mostro quello che ho realizzato io che magari potrebbe eh, darvi qualche spunto e qualche idea. Dunque, per il mese di gennaio ho utilizzato questo cartoncino decorato con degli orologi, in realtà quello che ho cercato io realizzando eh, il calendario è stato semplicemente quello di cercare di eh, abbinare meglio che potevo i colori alla quale ho attaccato questa ehm, immagine che è appunto un filtro un po' eh, antichizzato diciamo come ehm, il cartoncino di base alla quale ho ah, attaccato nel bordo un merletto insomma di questo tipo molto molto carino ho stampato in questo mese ma anche per tutti gli altri mesi un calendario io non l'ho fatto a mano perché non ho avuto tempo avrei preferito però realizzarlo a mano e qui insomma semplicemente ho colorato i giorni delle domeniche poi ho realizzato um, con i pastelli acquarellabili e i tratto pen, insomma la scritta del mese di gennaio riprendendo gli stessi colori del cartoncino e dopodiché ho realizzato come tocco finale il bordo sempre con i pastelli acquarellabili eh, utilizzando appunto un marroncino e questo è il mese di gennaio Un'altra cosa che volevo dire, la maggior parte dei cartoncini di base li ho acquistati su un set che vendevano da Lidl uh, l'anno scorso, insomma un po' di tempo fa, ma ogni anno li rimettono. Per il mese di febbraio ho utilizzato un cartoncino bianco semplice che poi io ho decorato con dei pois colorati e poi ho incollato l'immagine prima sopra un cartoncino decorato eh, verde con dei pois colorati, appunto lo stesso colore che ho utilizzato poi io per riprendere eh, appunto la fantasia del cartoncino decorato ho attaccato la foto prima sul cartoncino verde che ho ritagliato con una forbice insomma con questo motivo qui a ondine e poi eh, l'ho attaccato sul cartoncino ho anche qui eh, realizzato stampato il calendario e poi realizzato come prima il nome del mese quindi il mese di febbraio riprendendo i colori che avevo già utilizzato sul resto del, del cartoncino e che c'erano sulla decorazione del cartoncino verde e poi per riempire ho realizzato anche queste specie di fiori di girasoli di coccarde non so chiamatele come volete riprendendo sempre gli stessi colori e anche il cartoncino che ho utilizzato per la fotografia come tocco finale anche qui ho creato il bordo giallo che riprende appunto i colori delle scritte per il mese di marzo ho ehm, utilizzato della carta dell'uovo di pasqua questa qui rosa a pua bianchi e poi ehm, ho utilizzato della carta da regalo che è questa qui eh, viola con disegnati dei fiori, delle gerbere precisamente e poi ho incollato ehm, la foto sopra questi due fogli e poi sopra un cartoncino bianco che io ho decorato con questi fiori qua che riprendono appunto i colori della carta regalo. Ho realizzato questi bruttissimi fiori utilizzando le stesse due carte che ho utilizzato per, le, per la fotografia e qui sì non avevo l'ispirazione ma mi sembra che l'abbiate capito ho realizzato la scritta a, a mano riprendendo sempre gli stessi colori qui eh, c'è la stampa del calendario dove ho attaccato anche un, uno scotch metallico rosa, sempre più o meno degli stessi colori che ho utilizzato nel resto del, del mese di marzo e anche qui eh, il bordo riprende i colori dei fiori per quanto riguarda il mese di aprile, anche qui ho utilizzato un cartoncino eh, decorato, questo qui è sul beige ho incollato la fotografia prima su una carta da regalo eh, bianca con i pois oro e rosa e che ho ritagliato utilizzando questa fantasia mh, qui un po particolare tipo eh, francobollo diciamo poi eh, sempre sulla fotografia ho utilizzato il cartoncino verde a pois che ho utilizzato eh, in uno dei mesi precedenti e l'ho impreziosita utilizzando questa riga di paillettes che gli dà decisamente molto più luce e colore che poi eh, ho riutilizzato per riprendere un po' il motivo, insomma, sul resto del cartoncino. Per il mese eh, per il calendario ho utilizzato sempre una stampa che però ho incollato su una carta da regalo a quadretti eh, verdi. E per la scritta del mese invece l'ho eh, scritta e l'ho realizzata e ritagliata dal cartoncino a pua. E questo qui è il mese di aprile. Questo invece è il mese di maggio, utilizzato anche qui come base un cartoncino eh, decorato sui toni del grigio. Partiamo questa, vo questa volta dal calendario dove ho realizzato la stampa e poi ho ehm, attaccato sul fondo anche qui lo scotch metallico rosa e poi ho realizzato una scritta in rosa e azzurro che poi vedremo riprenderà i colori appunto eh, che ho utilizzato sulla decorazione per la foto. Per quanto riguarda la foto appunto ho eh, incollato la foto prima su una carta da regalo eh, a quadretti eh, blu e azzurri e eh, anche su un altro tipo di carta da regalo che è quello che, che ho utilizzato su uno dei mesi precedenti quello eh, con eh, le tonalità del viola e del rosa con le gerbere disegnate. Ho eh, decorato il tutto ancora con delle farfalline in 3D che al momento non si vedono perché sono schiacciate insomma dalle altre pagine ma comunque sono in, in 3d insomma così fosse riuscita a vederle meglio e poi eh, anche qui ho realizzato il bordo sempre con i pastelli acquerellabili e questa è la pagina finale per il mese di maggio per il mese di giugno anche qui ho utilizzato un cartoncino decorato questo qui sui colori dell'arancio e del grigio ho incollato la fotografia su un cartoncino decorato con delle decorazioni grigie e nere che ho ritagliato con una forbice che ha realizzato appunto questa ondulatura qui e poi ho realizzato anche il bordo nero insomma per far risaltare di più la fotografia mi dispiace che a volte non si mette a fuoco molto velocemente ma comunque si vede tutto bene qui c'è il mese di giugno qui ho utilizzato un altro scotch metallico questa volta è argento alla quale ho ehm, realizzato anche dei triangolini arancioni e anche qui ho creato il bordo appunto con la penna nera in modo da risaltare ehm, un po' ehm, la forma su questo cartoncino che è molto decorato ed è un po' nasconde un po' insomma le cose e anche qui ho realizzato la scritta del mese di giugno riprendendo i colori del cartoncino di base dunque per il mese di luglio ho ehm, utilizzato come base un cartoncino verde con questa fantasia qui per il calendario e per la fotografia ho utilizzato le stesse decorazioni che, ehm, alla quale praticamente ho attaccato come bordo sia degli scotch eh, metallizzati sul, sul colore del giallo con delle margherite disegnate, sul calendario le ho attaccate a destra e a sinistra, mentre sulla fotografia le ho attaccate eh, al, in basso e in alto e anche ho utilizzato il cartoncino, quello verde a Pua che ho utilizzato anche nei mesi precedenti e anche questa volta invertendoli in basso e in alto per quanto riguarda il calendario e a destra e a sinistra per quanto riguarda la fotografia e ehm, per decorare un po' di più ho realizzato, oddio, dei soli eh, riprendendo appunto i colori del giallo, dello scotch e per la scritta del mese anche qui ho ripreso con i colori del verde che riprende anche un po' la fotografia e... il verde chiaro, insomma il verde scuro e tutte queste scritte qui non mi ricordo se ve l'ho già detto le ho realizzate con i pastelli acquerellabili e poi con le tratto pen nere per il mese di agosto ho utilizzato questo cartoncino decorato qui questo cartoncino è decorato con delle piume, diciamo che la base è molto chiara, le piume sono di un grigio blu. La fotografia l'ho ehm, incollata su due triangoli di cartoncini, eh, uno in alto diciamo, e uno nel basso e hanno eh, questa decorazione qui. È una decorazione che, secondo me, stava bene, insomma, con la base come colori ed è un cartoncino decorato anche questo su base blu e questo cartoncino l'ho utilizzato anche per fare delle strisce. Una è questa, e una è qua in alto ehm, sempre per la fotografia ho realizzato un bordo blu mentre per il calendario. Eh, ho realizzato anche qui il bordo blu e poi l'ho impreziosito diciamo con uno scotch metallico ehm, sul colore dell'azzurro il mese di agosto come gli altri l'ho eh, realizzato a mano e ho ripreso i colori appunto della foto e un po' di tutti gli altri cartoncini con il blu e l'azzurro dopodiché ho realizzato sempre come eh, le scritte dei mesi anche delle conchiglie una stella marina un ventaglio insomma delle conchiglie che poi ho appiccicato come eh, decorazioni per il mese di agosto per il mese di settembre ho utilizzato come base un cartoncino bianco alla quale ho decorato insomma con dei cerchi delle spirali verdi e dei triangolini di carta regalo eh, verde, la stessa carta che ho utilizzato per i mesi precedenti. Eh, questa carta l'ho utilizzata anche come base per la fotografia, quindi un grande rettangolo ehm, di questa carta decorata e poi un altro rettangolo più piccolo con una carta decorata Uh, sempre a base verde ma con dei fiorellini rosa e poi appunto l'immagine sopra con nel bordo lo scotch giallo con le margherite per il calendario anche qui uno scotch rosa metallico e per la scritta del mese di settembre questa molto più semplice rispetto alle altre eh, ho scelto di realizzare una lettera con ogni colore insomma per riprendere un po tutti i colori che ho utilizzato eh, quindi il verde, il giallo e il rosa. Per il mese di ottobre ho eh, utilizzato un cartoncino decorato con eh, la stampa di francobolli, francobolli tutti diversi, tutti decorati. Come base per la fotografia ho utilizzato la carta da regalo bianca con i pua rosa e oro, anche qui eh, con il taglio a, a francobollo, diciamo lo chiamo così perché in realtà non so come si chiama e anche qui l'ho decorato con il, lo scotch eh, giallo con le margherite e eh, il bordo rosa uguale anche per il, la stampa del calendario con un bordo rosa che si vede a malapena però c'è e lo scotch metallico rosa e per la scritta del mese di ottobre questa volta ho scelto di farla a righe ehm, rosa e arancio, rosa e giallo non si capisce bene, comunque si vede poco e anche qui per riprendere insomma un po' i colori del mese anche qui per il mese di novembre un cartoncino decorato questo è semplice semplice, a righe eh, grigio, nero, e azzurro verde, blu, è un colore un po' particolare come base per la foto ho utilizzato questo cartoncino qui che l'ho già utilizzato in, un mese, in uno dei mesi precedenti e eh, lo scotch metallico azzurro, eh, per il calendario lo scotch metallico azzurro per la scritta del mese di novembre eh, ho ripreso ovviamente i colori del cartoncino quindi questo azzurro e il grigio e poi eh, la penna nera e poi ho realizzato eh, sempre come la scritta anche delle nuvolette e anche queste insomma riprendono un po' eh, i colori e le ho appiccicate un po' come decorazione ultimo mese ed è il mese di dicembre questo è quello un po' più pieno diciamo ho utilizzato come base un cartoncino verde scuro come base per la fotografia della carta da regalo rossa che ho ritagliato con questa forbice che crea questo uh, zig zag, si sì, di qua si vede meglio e poi per il calendario ho utilizzato invece come base una carta da regalo uh, natalizia dove non si vede molto bene però insomma ci sono tutte decorazioni natalizie, pacchi regalo, uh, arance, pungitop, insomma tutto ciò che ha a che fare con il natale per il mese di dicembre ho realizzato una scritta a puntini verdi, verde chiaro, verde scuro e rosso e come decorazioni ho ritagliato eh, tutte le decorazioni che non si vedono insomma sulla base del calendario e comunque c'è la scritta Buon Natale, la stella, le, i gingilli, i regali, un fiocco il pino, l'albero, Babbo Natale, un angelo, insomma tutte eh, queste decorazioni che eh, si rifanno al Natale andandole appunto a ritagliare dalla carta regalo. Mi dimenticavo di dirvi una cosa importante, per legare tutto il calendario ho eh, realizzato dei fori con um, la bucatrice quella per realizzare i fori appunto sui fogli e li ho ehm, uniti insieme ai gancetti al, agli anellini che si utilizzano per uh, i portachiavi appunto e li, ho tenuti, uh, li tengo uniti con questo andrò poi a, a, ad aggiungere un filo all'interno dei due anelli in modo da poterlo appendere e poi di mese in mese basterà girare il foglio insomma gi e si girerà tranquillamente senza fatica e niente con questo è tutto io spero che il video in qualche modo vi torni utile o comunque vi sia piaciuto mi spiace aver coperto insomma le foto sapete quanto, è, quanto io ci tenga a questa cosa e probabilmente verrà fuori un putiferio come ogni volta che copro appunto delle immagini mi dispiace così è e così rimarrà Uh, niente, ad ogni modo se il video vi è tornato utile se vi ha dato qualche idea, qualche spunto lasciate un mi piace al video condividetelo con uh, i vostri amici iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao